Ciao a tutti in questa giornata assolata <ride> eh, io eh, oggi sono venuta per parlarvi di perfetta imperfezione un progetto per il calendario per 2021 eh, un calendario che parla di fallimento in perfezione e eh, di imprevisti eh, io sono renata sono polacca e eh, allora come ha detto tanti anni fa un mio illustre concittadino, se sbaglio mi corrigerete, ok? <ride> e, sono illustratrice e creo illustrazioni e loghi per i brand. Mi sono specializzata sul raccontare il lato umano dei brand, quella parte che crea contatti, quella parte che racconta valori, la missione, con una storia visiva. E, mm, nel mio lavoro utilizzo soprattutto, ora questi fogliettini eh, voleranno perché siamo in tema, perfettamente in tema, <ride> è tutto previsto. E parlerò Perché parlerò di eh, fallimento? Perché portare fallimento su un palco? Eh, e non soltanto su un palco, ma anche eh, proprio creare un eh, progetto intero, di un calendario, perché penso che anche voi, eh, siete liberi professionisti, il fallimento fa parte dell'avventura imprenditoriale, prima o poi ci tocca, <ride> credo. E ovviamente parlare dei propri fallimenti davanti a un gruppo di gente sconosciuta con una videocamera che è pronta per condividere il videoracconto non è facile ma vi volevo chiedere chi di voi ha fallito mai nella propria vita? Mani su, fantastico siamo qui intorno cinquantina di persone ora mi sento meglio <ride> perché lo spirito di questo talk eh, si può racchiudere in una frase, una citazione che mi permetto di citare, una frase, un detto africano se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme insomma vi porto insieme con me a fare questa avventura e andremo lontano <ride> no, finisce fra dieci minuti, perciò non sarà molto lontano e... Mh, questo detto racconta questa storia perché, mh, cosa è successo? Nel 2019 ero incinta di secondogenito ed era un anno del peggior fatturato che io abbia mai fatto. E nel 2020, ad agosto, era evidente, così ho iniziato a eh, pensare «ok, ho fallito». Essere illustratrice, grafica, portare pane a casa come libero professionista non ha funzionato, perciò ho iniziato a fare i colloqui di lavoro per trovare il lavoro sicuro, con contratto, però nel frattempo come noi eh, liberi professionisti eh, non siamo soli, eh, tendiamo a pensare di essere soli perché siamo noi e i nostri clienti. E pensiamo che c'è il nostro ufficio e non c'è nient'altro. Invece ci sono altri liberi professionisti che vivono stesse cose. Basta andare e chiedere o confronto, o aiuto, o un consiglio. Così feci in questo caso. Perciò ho iniziato a eh, parlare con eh, mie colleghe, anche con professioniste che di altri ambiti. E eh, ho scoperto che non succedeva soltanto a me, non ero unica. E così eh, ho avuto un'idea. Volevo condividervi un eh, esercizio. Io per il mio lavoro lavoro molto con le emozioni perché mh, creo immagini che rappresentano delle emozioni e queste immagini devono suscitare emozioni nei clienti. E perciò ho lavora, lavorato tanto nell'arco dei anni su questo. Uno di questi esercizi è questo. Se voi pensate... a, quel fallimento che vi è venuto in mente quando vi ho chiesto se avete mai fallito, tenetelo presente lì, e chiedetevi di che colore è, che forma ha e eh, dove si trova. Perché questo? Perché una cosa che è indefinita, così la definite, diventa più facile affrontarla. Non è più una cosa che può diventare enorme, perché ovviamente... Per esempio, nel mio caso, il fallimento ti paralizza la paura che senti quando ammetti di aver fallito, ti può paralizzare. Se poi tu inizi a pensare che forma ha, dove si trova, diventa più facile affrontarlo. E così, l'avete fatto? Avete la, il vostro fallimento, colore, forma? Per me eh, questo fallimento ha avuto questa forma qui, rettangolare, con immagini all'interno e con i testi di 12 professioniste. Perché in uno di questi colloqui ho pensato che il mio obiettivo è materializzare il mio fallimento in un oggetto, un oggetto, non solo un oggetto qualsiasi, ma un oggetto bello, elegante, piacevole da vedere, che ispirasse anche altri perché quando ho fatto i colloqui con i eh, miei colleghi ho scoperto appunto che non solo io avevo bisogno di confrontarmi su questo tema, che è un po' un tema tabù, no? Per, per, ora forse si inizia a parlare molto di più perché ci tocca ta tanti di noi. Eh, volevo che fosse un'ispirazione e così ho chiesto appunto a riconoscere che abbiamo fallito e poi trovare alleati sicuri. Così ho chiesto a 12 professioniste che stimavo, che, che avevano successo, di scrivermi dei testi sull'imperfezione e fallimento. Loro hanno risposto tutte quante, molto eh, contente di poter partecipare a questo pro progetto. E così è iniziata l'avventura e da queste tessiture si è generato il pro progetto del, del calendario per 2021 eh, io quando ricevo le parole eh, cerco di ehm, eh, faccio intervista lavoriamo sulle parole chiave e mm, cerco di sintonizzarmi con cuore e mente con le persone che, mm, per cui devo creare un'immagine e le raccolgo e poi aspetto, lascio del tempo per decantare e poi inizio a creare. E questi testi arrivavano, era settembre e per me è stata una meraviglia leggerli perché mi, mi davano, erano dei semi che mi facevano vedere il, la tematica da un altro punto di vista mi facevano scoprire nuovi... Eh, nuovi punti di vista, ma anche le soluzioni, perché alcune delle professioniste eh, hanno scritto proprio modalità con cui affrontare differenti momenti. Eh, io ho, collaborato, ho chiesto anche collaborazione di una grafica, Valentina Sanso, e di un'angela Massotti per editing di, di testi, e, quando lavoravo appunto con Valentina a, ho individuato palette colori che ho diviso in quattro stagioni e questi testi quando arrivavano ogni professionista eh, mi chiedeva eh, alcune hanno chiesto proprio che volevano un mese preciso perché ciascuno di questi testi corrisponde anche come simbologia come tematica a dei mesi dell'anno eh, vorrei comunque condividere con voi questa sensazione di meraviglia che io ho, ho sentito quando mi arrivavano questi testi, anche se non sono adatta a leggere quel tipo di prosa, però ehm, vorrei eh, provare almeno a leggerne uno di Sara Costanzo, pedagogista, counselor, formatrice e insegnante. Una tenerezza grande. Alle volte ci accade di sentire una momentanea perdita del disegno. Non riusciamo a vedere la trama del tappeto né da dritto né da rovescio. Accettare questo, che di colpo la trama si interrompa, stare nella grande lezione del vuoto e del silenzio. Nelle fiabe spesso succede che proprio nel momento in cui non c'è nessuno, proprio quando i protagonisti perdono la visione, intervengono dei messaggeri meravigliosi, a sostegno dell'attesa della stanchezza della paura e allora dopo lunghissime nevi anche noi scopriamo che il seme non è marcito che il coraggio ancora si muove nel nostro cuore che il tempo per mantenere le nostre più intime promesse passava dallo stare fermi e dal non sapere una tenerezza grande allora si genera verso noi stessi per aver attraversato le dello sconforto e aver ritrovato, grazie a quel viaggio il frutto più odoroso della nostra presenza l'immagine che vedete qui sulla destra è quella che eh, racchiude queste parole e volevo parlarvi anche della tecnica che ho usato eh, perché mh, questa tecnica è eh, corrisponde molto all'imprevisto È eh, monotipia a colore si usa le lastre di pelexigrass si mettono colori ad olio sopra con il rullo e eh, con le piante che trovi o piante as asciutte o piante fresche si crea una composizione e poi si mette sopra un foglio di carta e si stampa ovviamente tu prevedi cosa vuoi, eh, vuoi fare però non, è mai, eh, non sai mai quello che scopri perché poi apri il foglio e vedi quello che è venuto perciò succede spesso che eh, lo devi fare più più volte per arrivare al risultato che vuoi perciò ha, ha, ha mh, proprio una tecnica che eh, rispecchia benissimo il processo anche dell'imperfezione e fallimento e perché appunto per me è anche molto importante che quando lavoro con i progetti di eh, trovare una tecnica che possa esprimere il, eh, quello che deve raccontare e la unisco poi con, eh, con quello che devo fare. Eh, questo progetto, eh, cosa volevo ottenere? Volevo ottenere un, un progetto che diventasse come una spalla di un'amica con cui confrontarsi nei momenti difficili nell'arco dell'anno. E devo dire che ci sono riuscita, perché il, il progetto ha avuto successo, ho venduto parecchie copie che non mi aspettavo, poi dovevo gestire le spedizioni, non ero ancora preparata anche a questo. E, tante persone poi mi scrivevano anche per dirmi appunto che gli è piaciuto, anche dopo mesi. E, allora, se nel 2020, ad agosto non eh, con coraggio non riconoscevo che ho fallito e non cercavo una soluzione e poi non cercavo degli alleati sicuri eh, non avrei creato il progetto e nel 2021 e già oggi è l'anno del mio maggior fatturato ovviamente non soltanto per il calendario perché ho fatto una rete che eh, mi è stata d'aiuto anche per altri eh, per altri motivi di cui poi parleranno ehm, eh, le successive mie colleghe sul fallimento appunto eh, allora mh, questo, mh, pro, mh, questo talk parla del quando nel momento di imperfezione vuoi cercare un, una, un, un migliore realtà e così ti metti in contatto con altri perché non, non siamo mai soli nelle, nel, nelle difficoltà, nei momenti di bassa. E cos, il progetto mi è piaciuto così tanto che anche questo anno ho, ho fatto un nuovo calendario per 2022 e questa volta con la tematica che penso abbiamo vissuto tutti anche nel, in questo periodo difficile, che è la mancanza del tempo, la pressione che sentiamo dalla società, soprattutto noi donne, diventata ancora più forte, come diceva anche Monia all'inizio, no? Noi viviamo e dobbiamo trovare questi spazi per avere del tempo, per poter vivere questi spazi. E questo nuovo calendario si chiamerà Passeggiare nel Tempo e vi auguro che questi due giorni siano per voi una passeggiata nel tempo per poter con serenità, tranquillità, con tutto quello che abbiamo qui a disposizione, eh, creare nuovi rapporti, nuove relazioni. Ovviamente sono sostenitrice di oggetti fisici eh, e ho portato delle cartoline, mi sono permessa di portare le cartoline eh, un omaggio per voi. Le troverete poi qui sul tavolino, le lascio lì, chi vuole prenderle, perché vi ricordate che dietro angolo c'è sempre il fallimento, vi aspetta, qui è dietro la cartolina perché non mi sono fatta aiutare da un grafica per impaginazione, e quello che trovate dietro è irriagibile, forse meglio per voi, così potrete regalarla tranquilli, che non c'è la pubblicità dentro. Vi ringrazio tutti per questo spazio, per questo tempo, e vi auguro delle bellissime giornate di sole.